andiamo a eh, introdurre il nostro ospite di oggi e chiedo alla consigliera buongiorno, buongiorno. buongiorno alla consigliera Raffaella Sensoli eh, di avvicinarsi buongiorno e bentornata Grazie. è da un po' che non eh, la vediamo e io per introdurre eh, questa sua presenza in studio intanto ricordiamo che lei è un esponente del movimento 5 Stelle poi le chiederemo quali sono le commissioni in cui lei eh, lavora ma io faccio vedere qui una bella foto con ospite diciamo sì, sì sì il mio piccolino è una novità che abbiamo portato in aula nel senso che fino ad ora non era mai capitato che una consigliera entrasse con, con il proprio piccolo in aula e, è voluto essere un segnale, soprattutto per, eh, per le pari opportunità, per, eh, per invogliare anche le donne a partecipare maggiormente alla vita politica e cercare di dimostrare che con un po' di sacrificio e un po' di fatica però si riesce a fare tutto. Insomma. Lei è una neomamma, è tornata appunto naturalmente in attività appunto anche se ha eh, il piccolino e quindi ha chiesto di fare una verifica sul regolamento per per vedere se è possibile appunto portare il bimbo in aula. Eh, ci sarà questa modifica del regolamento? Lei intanto lo porta perché non ci sono state ovviamente obiezioni rispetto a questa eh, iniziativa, ma il regolamento verrà cambiato? Avete chiesto anche un'altra modifica? Sì, esatto, eh, io mi auguro che il regolamento verrà cambiato. Noi abbiamo depositato una proposta di modifica non solo per consentire appunto una, una partecipazione alle eventuali eh, future consigliere neumamme di partecipare ai lavori assieme ai propri piccoli ma anche di poter partecipare alle commissioni web conference e questo vale non solo per chi come nel mio caso è in allattamento oppure è, è in gravidanza ma anche ad esempio in caso di infortunio nel caso ci fosse un consigliere eh, portatore di disabilità con gli strumenti di oggi secondo noi è possibile partecipare comunque ai lavori anche se per qualche motivo si dovesse eh, partecipare da casa. Quindi... Spero che l'Assemblea accolga positivamente questa nostra proposta. Quindi un'innovazione che la tecnologia consente, quindi potrebbe esatto. essere porterebbe anche dei risparmi per l'Assemblea, perché ad esempio quando un consigliere eh, si collega da casa, qualora si collegasse da casa non riceverebbe ovviamente i rimborsi chilometrici, quindi un'ottimizzazione del lavoro e anche qualche risparmio per la Regione. E quindi si parla in Regione di smart working per i lavoratori, eh, c'è cioè questo eh, progetto sperimentale che è stato introdotto e quindi potrebbe esserci anche uno smart working per i consiglieri esatto. eh, regionali. Ricordiamo che voi quando arrivate timbrate, vero? Sì. Ecco, eh, questo magari eh, le persone non lo sanno, immaginano, hanno una visione un po' forse non ah, del tutto corretta con quello che avviene. Voi arrivate da fuori, timbrate il Timbriamo, vostro badge esatto. come fanno i dipendenti e eh, rimarcate quando uscite, così eh, la vostra presenza viene registrata. Esatto, esatto, la presenza viene registrata ai fini appunto, come dicevo dei, delle presenze in commissione e dei rimborsi chilometrici che la regione eroga, naturalmente ripeto nel momento in cui per X motivi, che non sono solo quelli legati a una gravidanza o, un, o all'allattamento, si dovesse partecipare da casa, questi rimborsi non verrebbero erogati, naturalmente, e quindi la Regione potrebbe risparmiare, ottimizzando anche il lavoro dei consiglieri, che potrebbero rimanere anche sul territorio, io ad esempio ci metto due ore e mezzo tra andare e tornare da Rimini, quindi è tutto tempo che si potrebbe anche dedicare maggiormente ai territori o anche in questo caso alla famiglia, visto che il bambino <ride> è piccolo e chiaramente ha bisogno di cure e bisogna assolutamente eh, garantirle. Allora, consigliera Sensoli, eh, lei è vicepresidente di una commissione. Sì. Di che commissione si tratta e di che cosa si sta parlando in questi giorni in commissione? Ma Poi la... la porto su altri temi. Certo, la quarta commissione, che è la commissione sanità, in questi giorni, proprio questa mattina, inizieremo la discussione sul progetto di legge sulla prevenzione, eh, progetto di legge che tutti i gruppi hanno condiviso, si è creato un intergruppo, quindi eh, diciamo che in questo caso è, è secondo me, è un esempio di buona politica, nel senso che poi quando si vuole si riesce anche ad ottenere un lavoro condiviso, certo con a parer nostro alcune, alcune lacune, alcune mancanze, ma se deve essere un lavoro condiviso naturalmente si trova un punto, un punto di caduta sul quale poi lavorare anche in seguito. Eh, recentemente eh, quindi, eh, questo, sul progetto della, di, eh, sulla prevenzione mh, in salute in campo sanitario eh, parleremo poi magari eh, prossimamente quando inizierete ad affrontare eh, nello specifico eh, il tema, non so se lei vuole anticipare qualcosa, ma andrei eh, invece su un provvedimento che è stato recentemente approvato, di cui lei è stata relatrice eh, di maggioranza in aula, in assemblea legislativa, la settimana scorsa che è il piano eh, adolescenti e qui il titolo che fa il eh, Carlino di Rimini eh, di ieri da cui abbiamo tratto la notizia, un piano per prevenire, anche qua si parla di prevenzione ma qua si parla di prevenire il disagio tra eh, i giovani con 21 milioni, eh, di che cosa si tratta? In, nello specifico di che cosa si occupa il piano? Ma, eh, allora il piano si occupa eh, del tema adolescenza, purtroppo eh, devo dire entrare nello specifico è difficile nel senso che il piano stesso ed è stata la critica che abbiamo posto noi al piano come eh, come relazioni, come relatrice, io di, di minoranza, è un compendio sull'adolescenza ma di misure specifiche ne abbiamo trovate poche, si parla tanto di integrazione ci sono pochi numeri all'interno del piano, ci si, fa, ci si rifà al rapporto giovani che è stato inviato dall'assessorato ma il rapporto giovani ad esempio comprende una fascia molto più ampia, quindi diciamo che le tematiche relative all'adolescenza sono state toccate quasi tutte ma nessuna in maniera eh, approfondita. Eh, oltretutto, quello che abbiamo tenuto noi a specificare è il fatto che l'adolescenza, sì, al giorno d'oggi comporta delle, delle problematiche, ci cioè sono dei problemi legati agli adolescenti, ma l'adolescenza deve essere vissuta innanzitutto come una fase naturale della vita che va ehm, incentivata al meglio. Quindi non solo adolescenza come periodo problematico, sì. ma adolescenza come tratto, periodo normale della vita di ogni ragazzo eh, al quale, eh, e quindi insomma questi ragazzi vanno aiutati a crescere al meglio, quindi risorse sì per le problematiche, il bullismo, il cyberbullismo, eh, il rischio isolamento che abbiamo oggi ma anche e soprattutto come opportunità per il futuro. Benissimo, e quindi eh, parlando di opportunità per eh, il futuro eh, vado a prendere le pagine eh, regionali eh, di oggi perché si parla molto di questo eh, provvedimento che è stato preso in eh, regione, vado a prendere le pagine giuste però. Lavoro ai giovani, dalla regione 260 milioni per l'occupazione, questa è la libertà eh, di Piacenza, ma vediamo anche il eh, Corriere di Bologna, da noi investimenti non sussidi, per i giovani ci sono 260 milioni. La regione vuole ridurre un tasso di disoccupazione ancora al 10%, eh, Bonaccini dice guai se l'Emilia si ferma. Il piano è stato presentato ieri, quindi eh, non so se ci sarà una discussione in assemblea eh, legislativa eh, su questo. Vediamo che cosa eh, dice eh, il piano. Da sapere, il nuovo. Il nuovo patto per il lavoro rivolto ai giovani da 260 milioni tra risorse regionali ed europee si muove su quattro assi, formazione, orientamento, spazi e diritto allo studio. Il tasso di disoccupazione generale in regione si sta avvicinando al 6% raggiungendo quindi gli obiettivi che il patto per il lavoro siglato da regioni, associazioni economiche, sindacati, università si era dato, questo è il dato generale, però è più critica, ci dice, ci ricorda il Corriere di Bologna la situazione degli under 35, la disoccupazione giovanile è infatti ancora in doppia cifra, al 10% e questo è un dato del 2017, adesso lei non ha ancora avuto modo di leggere no. questo questo documento ma da quello che riesce a vedere è una buona iniziativa, un patto specifico per i giovani. Ma Allora quando si parla di cifre stanziate per i giovani è difficile dire senza avere dati alla mano che sia una una manovra negativa bisognerà vedere come si spendono questi soldi naturalmente quindi ad oggi chiaramente avendo solo la notizia dalla stampa non, eh, non posso fare una critica puntuale sulla sulla manovra. Eh, quello che mi viene da pensare è che ultimamente il presidente Bonaccini ogni giorno sciorina cifre. Non vorrei che fossimo entrati già in campagna elettorale e quindi insomma si, sfrutt si sfruttano i titoli di giornale per annunciare stanziamenti, poi bisognerà vedere come effettivamente verranno spesi. Ben venga la formazione, c'è tutto un discorso eh, da affrontare sia sul piano formativo che sul piano ad esempio, dei, ehm, dei centri per l'impiego per quanto riguarda la ricerca. Eh, di lavoro e il collocamento dei giovani e anche dei meno giovani, quindi eh, ad oggi posso dire bene, vedremo però come verranno spesi e speriamo che non siano solo annunci da campagna elettorale. Campagna elettorale che comunque prima o poi inizierà perché fra un anno si va a elezioni e quindi insomma eh, i giornali cercano anche di eh, avanzare delle previsioni sulle candidature, su che cosa si profila, come Movimento 5 Stelle avete già un dibattito interno su questo? Ma per ora ci stiamo concentrando più che altro sulle prossime amministrative e sulle europee, naturalmente il Movimento 5 Stelle funziona in maniera un po' diversa dagli altri, noi abbiamo sempre le nostre selezioni eh, fatte online, quindi poi eh, suppongo che continuerà a funzionare così, i candidati verranno scelti direttamente da, dagli iscritti a, al portale, perciò eh, dagli iscritti al movimento, quindi staremo a vedere, per ora tutto tace, ci concentriamo intanto sui temi che è quello che ci interessa. Benissimo, sui temi, ehm, eh, lei ha parlato di, eh, eh, parlando di occupazione, centri per l'impresa, e sì. quindi ehm, appunto i servizi che possono essere... Ehm dei facilitatori per la ricerca di impiego. Io però eh, su questo vado al tema che è presente su tutte le pagine dei giornali eh, oggi della eh, Regione, e che è il eh, reddito di eh, cittadinanza. Ehm, ogni, eh, ieri c'è stata una eh, indagine pubblicata sul eh, Sole 24 Ore che eh, dava alcuni eh, numeri, anche la classifica Ecco, vi faccio vedere la pagina del Sole 24 ore di ieri, reddito di cittadinanza con l'ISEE, record a Crotone, Napoli e eh, Palermo. e Si vede come eh, l'Emilia eh, Romagna eh, si collochi in questa classifica con il 7,4% della popolazione che avrebbe eh, diritto delle famiglie che avrebbero diritto al reddito di cittadinanza rispetto ad altre eh, regioni del sud che chiaramente eh, sappiamo che c'è più povertà al sud eh, hanno percentuali vado a vedere eh, addirittura la Sardegna il 14,8% delle famiglie che avrebbero diritto contro appunto il 7.4 su questo eh, le pagine eh, dei, eh, locali dei giornali hanno sono andate a vedere in ciascuna città come si declinerebbe vediamo qui Emilia a metà classifica regionale dice il eh, Corriere di Bologna, meno di 150.000 i possibili destinatari del reddito di cittadinanza e, quindi ci sono delle eh, proiezioni che eh, vengono fatte eh, in ogni eh, realtà eh, locale, qui siamo sul eh, resto del Carlino direi, sì, di eh, Rimini, dove eh, si commentano i dati del Sole 24 ore, reddito di cittadinanza solo per 11.000 eh, beneficiari e dice pochi... E beneficiati, solo l'8,1% dei residenti nel capoluogo avrebbe diritto al bonus e insomma ehm, molti giornali evidenziano proprio eh, queste eh, cifre per il reddito di cittadinanza, sono in attesa 12.300 famiglie questo invece è il, Carli, il Corriere di Forlicesena eh, in zona i fruitori potenziali con ISE sotto i 9.300 euro annui sono il 7,2% dei nuclei eh, residenti. C'è qualcuno che eh, dice che non sarebbe conveniente il reddito di cittadinanza rispetto ai eh, benefici che già la regione ha eh, introdotto. Vogliamo fare un commento su questo? Ma allora, innanzitutto, eh, sono due manovre diverse: eh, innanzitutto, una è di caratura nazionale, quindi eh, mi verrebbe anche da commentare rispetto alla classifica in cui eh, si posiziona l'Emilia Romagna. Che, Grazie a Dio siamo a metà classifica e non siamo tra le prime regioni perché eh, significa che i, i nostri cittadini stanno meglio rispetto rispetto ad altri e mi auguro che francamente i, i, gli aventi diritto siano sempre di meno negli anni prossimi, vuol dire che comunque i cittadini emiliano-romagnoli staranno meglio. E, rispetto alla manovra regionale, ripeto, sono due eh, manovre diverse e bisognerà anche vedere come si integreranno tra di loro, ancora i decreti attuativi non ci sono, quindi bisognerà attendere quelli per poter fare un'analisi completa. Fatto sta che comunque il reddito di cittadinanza è una eh, manovra, è una misura per aiutare i cittadini a reinserirsi nell'ambito lavorativo. Quindi ehm, è un commento comunque parziale parlare di cifre erogate singolarmente, classifiche, eh, perché comunque bisognerà fare l'analisi alla fine di un percorso in cui i cittadini verranno aiutati dal reddito di cittadinanza, ma aiutati innanzitutto a ritrovare un proprio percorso lavorativo, e questo anche tramite esatto, la riforma dei centri per l'impiego che ad oggi purtroppo non riescono a fare il loro lavoro adeguatamente. Che cosa proponete per questa riforma? C'è cioè un tema che è sempre all'ordine del giorno in qualche modo, no? Ma allora, i centri per l'impiego devono essere aiutati a lavorare sostanzialmente, noi l'abbiamo riscontrato anche qui in Emilia Romagna, le risorse purtroppo sono poche, gli operatori dei centri per l'impiego sono eh, costretti a lavorare in condizioni eh, assolutamente non ottimali, Hanno troppi assistiti per ogni operatore, quindi non riescono a, eh, ad aiutare poi le persone che sono in cerca di, di lavoro nella maniera eh, che meriterebbero. Alcuni, molti eh, operatori del centro per l'impiego sono precari, addirittura le, vengono pagati coi fondi europei che invece dovrebbero essere utilizzati per i, per il reinserimento lavorativo, ad esempio nel Riminese c'è stato un problema anche eh, riguardo la sede del centro per l'impiego, addirittura erano stati spostati in una sede non raggiungibile ad esempio dalle persone con disabilità, quindi insomma i problemi sono tanti da affrontare, sicuramente avere dei centri per l'impiego più efficienti poi può aiutare anche i cittadini e le imprese a, ehm, a trovare insomma, un incrocio tra domanda e offerta di lavoro, perché poi molto spesso le imprese si rivolgono ad operatori privati perché nel centro per l'impiego non trovano il servizio adeguato. Quindi insomma, eh, vedremo come eh, andrà. Io eh, le sottopongo ancora eh, una, mh, una interrogazione che lei ha fatto perché adesso ha parlato di disabilità sì. e lei ha fatto una eh, interrogazione affrontando il tema delle eh, barriere architettoniche sui mezzi eh, pubblici. Le prendo tutte e due perché sono due interrogazioni di cui le volevo eh, chiedere. Eh, una, eh, questa qui, vediamola qua, eh, a, sua, a firma sua e del eh, consigliere Bertani sul trasporto pubblico. Che cosa chiedete? Sì. Ma, eh, noi chiediamo innanzitutto che eh, le persone con disabilità, riescano a spostarsi, spostarsi in maniera serena senza trovare eh, difficoltà come purtroppo oggi avviene, ci sono delle fermate poche, poche fermate abilitate al, al trasporto disabili e eh, le segnalazioni che ci sono arrivate sono diverse in questi anni, anche studenti ad esempio, eh, che, eh, studenti disabili che non riuscivano a utilizzare il trasporto pubblico per andare a scuola, un cittadino l'ultimo eh, nella provincia di Forli-Cesena che aveva un problema con la fermata, l'unica fermata che c'era abilitata al, eh, al trasporto disabili eh, che d'estate praticamente veniva... Eh, non soppressa, però insomma non era accessibile perché proprio nella piazza dove era questa fermata c'era il mercato, quindi insomma tutta una serie di disagi che una regione come l'Emilia-Romagna non dovrebbe avere, quindi sostanzialmente noi chiediamo di agire in questo senso alla regione e di far sì che il trasporto pubblico locale sia efficiente soprattutto per le persone più bisognose. Quindi una um, sensibilità che va declinata eh, in maniera insomma, più puntuale, certo. sollecitando le aziende dei trasporti certo. eh, pubblici e locali. Lei è vicepresidente della Commissione eh, Sanità e in questa interrogazione fa una richiesta che riguarda il pronto soccorso, dove ci sono sempre delle file sì. purtroppo insomma, sì. molto lunghe, c'è cioè del disagio eh, per chiaramente i pazienti che devono attendere. Che cosa, avete, che cosa proponete in questa interrogazione? Interrogazione firmata anche questa con il collega Bertani. Sì, dai, dai due romagnoli, l'altro mio collega eh, romagnolo come me. Eh, ma anche qui noi parliamo di innovazione, ormai eh, si usano le app per qualsiasi cosa e quindi anche in questo caso noi abbiamo chiesto alla Regione di valutare eh, un progetto, un progetto molto semplice poi da sviluppare naturalmente dove le persone possano vedere ad esempio i tempi d'attesa nei singoli pronto soccorso, è naturale non per i casi di emergenza, natural. lì c'è il, sì, sì. il 118, il pronto soccorso deve operare ovviamente soprattutto per le emergenze e le urgenze, naturali. però fin tanto che i pronto soccorso si occuperanno ancora anche dei casi meno urgenti, eh, dare la possibilità ai pazienti di verificare dove c'è meno fila, questo serve al paziente ma serve anche ovviamente ai pronto soccorso in modo tale che eh, poi i casi si possano distribuire meglio sul territorio, i casi ripeto gestibili, è naturale. Le faccio solo una eh, domanda che riguarda sempre eh, Rimini perché lei ha mh, insomma, fatto un comunicato stampa recentemente sull'aeroporto eh, sull Fellini di Rimini, eh, la cosa si aggancia a questo eh, diciamo tema delle infrastrutture e in questo caso dei, degli scali aeroportuali della nostra regione perché è stata siglata, abbiamo, vediamo qui sul Corriere di Romagna che ne dà notizia, la convenzione con l'Enac e il Ridolfi, l'aeroporto di Forlì, può eh, partire, sono credo tre anni, che era, era chiuso, no, cinque anni, dal marzo del 2013 eh, e sono già stati pianificati gli investimenti, pensano di potercela fare per il primo eh, aprile. Che cosa eh, Come vede questa situazione che, devo dire, da livello politico è stata salutata da tutti gli esponenti qui vengono citati, eh, dei, dei parlamentari, di tutte sì. eh, le forze politiche... Eh, si sono espressi positivamente per questa apertura. Eh, come la vede lei? Sono necessari due scali così vicini in Emilia Romagna? Ma allora... Eh... È un, è un argomento spinoso, nel senso, innanzitutto io auguro buon lavoro alla nuova società, insomma, e fa piacere che degli imprenditori locali si siano messi in gioco in questo senso, assolutamente. E, avere due aeroporti così vicini sicuramente non è facile, è anche vero che abbiamo Bologna che eh, diciamo ormai è satura, quindi creare una rete tra aeroporti della regione eh, non sarebbe male, noi l'abbiamo sempre proposto. Riguardo Rimini,. Eh, Purtroppo insomma io auguro maggior fortuna a questa società rispetto a quella che sta avendo la società che gestisce lo scalo riminese, l'abbiamo sempre criticata ma sostanzialmente perché vogliamo che l'aeroporto di Rimini funzioni, è un aeroporto eh, internazionale perché c'è anche San Marino che collabora, è un aeroporto importante dal punto di vista turistico per la nostra regione, vedere purtroppo eh, negli anni che i numeri eh, che sono stati eh, promessi dalla società di gestione, non sono stati rispettati, addirittura eh, gli arrivi erano maggiori quando c'era l'amministrazione straordinaria con il fallimento di Aeradria, eh, chiaramente delude e quello che abbiamo chiesto alla Regione se è vero che stanzierà questi 20 milioni per lo scalo riminese che lo faccia però non per aiutare la società a fare quello che aveva detto avrebbe fatto da sola ma per aiutare il territorio riminese a risollevare il, il turismo che in questo momento non è diciamo, nelle condizioni migliori perché si parla tutti gli anni di arrivi ma poi non si parla in maniera approfondita di presenze, soprattutto di quale turismo viene attratto, cioè di quante risorse rimangono sul territorio riminese, perché è importante ovviamente il numero di persone che vengono a Rimini, ma anche quante risorse poi, quanta ricchezza lasciano al territorio. Benissimo, eh, su questa osservazione io le chiedo un'ultima battuta sulla libertà di stampa perché chiaramente sulle pagine oggi se ne torna a parlare, il presidente Mattarella ha preso una posizione, ha fatto molto discutere la dichiarazione piuttosto insomma molto pesante del eh, vice premier eh, Di Maio, viva la libertà di stampa? Ma ben venga la libertà di stampa, ma magari ci fosse libertà di stampa, perché eh, purtroppo l'Italia è famosa per non essere esattamente ai primi posti in classifica per la libertà di stampa, eh, quindi eh, noi la, la paventiamo, è naturale che poi eh, associata alla libertà di stampa c'è tutto il dibattito anche riguardo le risorse pubbliche che vengono date ai, ai giornali e comunque alla, alla stampa. Ovvio... Eh, la libertà di stampa non la si fa eh, usando le risorse pubbliche come un ricatto e purtroppo lo si è visto eh, negli anni poi naturale il confine tra una linea editoriale e una stampa diciamo una verità distorta sulla stampa è molto labile chiaramente la libertà ci deve essere ci devono essere delle linee editoriali chiare però questo poi non deve mai sconfinare in una faziosità che porta anche alle cosiddette fake news, e tutto il fenomeno che c'è insomma neg negli ultimi anni sempre più accentuato. E quindi, insomma, vigiliamo eh, sulla libertà di stampa, ma tuteliamola questa stampa perché altrimenti, eh, se no, come si fa a esercitare la libertà? In questo senso, e io con questo chiudo la nostra puntata di oggi, ringrazio Grazie la consigliera Raffaella Sensoli e vi do appuntamento a domani, sempre in diretta alle 9 qui su Lepida TV. Un caro saluto da Isabella Scandaletti.